Grazie, consigliere Maddaloni. Anche oggi un bellissimo appuntamento, un nuovo accordo, il secondo anno su un'iniziativa molto importante, si sta facendo tanto per quell'area. Sì, eh... Grossa, un grosso impegno di città metropolitana per la valorizzazione dei comuni del parco e la comunità del parco e il parco nazionale. Dal, dal 2017, quindi dagli incendi in poi, noi siamo fatti promotori non solo di ricostruire materialmente quelle che sono le strade e quindi le infrastrutture per l'accesso al parco, ma anche di fare una politica di valorizzazione di quelli che sono i territori del parco, le comunità e le comunità. Dire anche i luoghi minori del parco attraverso questa messa in rete dei 13 comuni con quest'anno anche con Camera di Commercio, con il Parco Nazionale e gli studi alberghieri. Ecco, il Sindaco ha detto che nonostante la legge di Rio che di fatti prevede che le città metropolitane non si so occupino di cultura noi stiamo facendo una forte iniziativa intorno al tema della cultura. E questo devo dire grazie ai, realmente ai dirigenti e a chi in città metropolitana sta credendo in queste uh, questi due vettori, questi due fattori di sviluppo importantissimi. Non abbiamo la cultura, però abbiamo le competenze, abbiamo le capacità e abbiamo gli uomini e eh, i dirigenti e i funzionari in grado di fare progetti unici a livello nazionale. Mm, credo che siamo l'unica città metropolitana e anche forse l'unica provincia che sta facendo progetti eh, così ampi e così vasti sul territorio. Ecco, un altro elemento molto importante che si sta rilevando è che c'è una forte collaborazione e coesione tra istituzioni, enti, territorio e organizzazioni. Sì, questo è il dato forte, cioè quello che è il, il concetto di aggregazione e di partecipazione larga a quelle che sono le iniziative sul territorio. Valorizzare il territorio significa valorizzare... Veramente le comunità e quindi a partire con eh, il dialogo e la condivisione dei progetti con i sindaci, con le comunità locali, Queste sono eh, è alla base di quello che noi stiamo facendo, è una politica territoriale davvero eh, curata nei minimi particolari ma soprattutto che parte dal basso, cioè da quelle che sono le esigenze dei comuni. Eppure è strano consigliere perché glielo dico, questa è una domanda politica, sembra un paese in cui ci si divide su tutto e c'è guerra su tutto, invece la città metropolitana, nell'area metropolitana sta venendo qualcosa di diverso. Sì, in effetti stiamo collaborando tutti per quelle che sono le azioni di sviluppo del territorio, non, nessuno di noi guarda al, eh, come dire, a quello che è proprio colore politico ma antepone quelle che sono le eh, idee di sviluppo e gli interessi delle comunità locali, e, è un bel laboratorio politico dove ognuno cerca di eh, far proprio quello che sono non eh, le esigenze personali ma le esigenze dei territori e di portare avanti un discorso di valorizzazione del territorio su qualche cosa che unisce un po' tutti i valori allora come si fa a non come dire valorizzare le scuole quindi dare anche un progetto che va oltre quello che è il semplice istituto o la bellezza dell'istituto che è importante però anche un progetto al di fuori quindi per dare a altro ai ragazzi, come si fa a non essere d'accordo sulla valorizzazione del territorio, come si fa a non essere d'accordo sulla valorizzazione di quelle che sono le nostre bellezze sia architettoniche sia naturalistiche, quindi questi temi ci vedono, come dire, una, hanno una condivisione così ampia che non ci consentono di trovare motivo di discussione tra di noi ma solo di condivisione. Un'ultima battuta, il sindaco ha detto che questo è un modello, anche per lei è un modello, è un modello esportabile questo è della collaborazione e della coesione? Sì, secondo me sì, perché è un modello che mette eh, assieme eh, realtà diverse, ma eh, come dire, mette al centro ripeto, quelli che sono i valori e quando si condivide i valori della legalità, della trasparenza, eh, dell'istruzione, della cultura, non ci sono eh, colori politici che tengono. Bisogna solo metterli in pratica e fare in modo di essere da esempio per gli altri e noi in questo momento lo siamo, realmente Città Metropolitana è un laboratorio, un laboratorio politico di, di, di grosso livello.